Attivismo di ritardo mio, tutti i su non andate, andate a Allora ragazzi manifestare andate in centro non rompete il non pare, cazzo a chi deve lavorare sta arrivando la polizia io devo andare a lavorare non potete rompere il cazzo a chi lavora rompete il cazzo a chi lavora non Avete assistito a questo genere di proteste nell'ultimo periodo? Dite la verità, quanto vi hanno fatto incazzare. Sia sì, chiaro, non sono contro le proteste, anzi è giusto farsi valere per le giuste cause, ma sono anche del parere che le giuste cause vanno combattute con le persone giuste e senza arrecare danno a chi non ti ha fatto nulla. Ma chi sono i nuovi attivisti? Prendiamo ad esempio questi. Si professano come una campagna italiana di disobbedienza civile non violenta, almeno questo è quello che dicono sul loro sito, con tanto di banner che esorta ad unirsi alla causa. Ma è davvero così? Perché, non so voi, ma pensandoci un attimo anche bloccare per diverse ore il grande raccordo anulare una violenza, magari non fisica, ma che crea problemi a diversi cittadini che, diciamocelo chiaramente, non c'entrano una mazza con le istituzioni. Ma cosa vogliono davvero? Girando un po' su internet sono approdato su uno dei loro siti e fondamentalmente chiedono due cose. Uno, interrompere la riapertura delle centrali a carbone e impedire nuove trivellazioni per l'estrazione di gas naturale. E due, incrementare l'energia solare ed eolica e creare migliaia di nuovi posti di lavoro nell'energia rinnovabile. Per carità, sono scopi nobili, che approvo in pieno. Ma tornando al discorso di prima mi chiedo... Perché protestare sul grande raccordo anulare bloccando e danneggiando letteralmente centinaia di cittadini che vanno al lavoro, che hanno un'urgenza personale, come che so, andare in ospedale, quando lo scopo è farsi sentire dalle istituzioni? Ok che l'obiettivo di una manifestazione o uno sciopero è creare un disagio, ma così a chi lo stai creando? Dovrei chiederlo a loro. E così ho fatto. Comunque ho provato a fare. Grazie ad un contatto sono riuscito ad avere il numero di telefono dell'ufficio stampa di uno di questi gruppi, che dopo due chiacchiere mi hanno svelato orario, data e luogo della prossima manifestazione. Mi sento un po' un inviato delle iene quando faccio queste cose. Così, eh, così niente, perché ho scoperto che è illegale e senza tesserino da giornalista avrei rischiato il carcere. Cioè quindi se vado a una manifestazione con questi, e per fargli semplicemente due domande del motivo, sul motivo per cui stanno facendo questa cosa, io non posso... Non posso farlo perché se la polizia mi vede mi arresta. Cioè quindi è illegale questa cosa. Cioè questi fanno manifestazioni sempre e non vengono arrestati e io che sto lì per raccontare la cosa rischio l'arresto. No, non ce l'ho il tesserino da giornalista. Che palle. Ma lavorando in una redazione ho utilizzato un po' di materiale girato da alcuni giornalisti che hanno il tesserino così ho potuto continuare a raccontare questa storia. Ma non era abbastanza. Volevo chiedere la cosa ai diretti interessati. Così ho chiesto ad uno di loro di rispondere a qualche domanda per capire meglio la loro missione. Il vostro scopo è ovviamente, come hai già detto anche tu, farsi sentire dalle istituzioni. Allora perché bloccare e in un certo senso anche danneggiare i cittadini? Due risposte. Una è etica e l'altra si parla di efficacia. La risposta etica è molto semplice. Non credo che stiamo danneggiando veramente nessuno e so che sembrerà paradossale, ma se c'è un teatro che sta andando a fuoco... Ti stanno andando a fuoco i piedi e, e la persona che ti ha fatto pagare il biglietto preferisce che te continui a guardare lo spettacolo anche al costo di bruciarti vivo e arriva qualcuno che interrompe lo spettacolo grida e ti trascina fuori dal teatro ecco magari gli lo dirai quella persona ma poi un giorno dirai molte grazie e, non stiamo facendo un danno si tratta di 15 minuti di ritardo 20 minuti di ritardo al lavoro siamo seri eh, abbiamo perso in alcune zone quasi il 50% dell'agricoltura quest'anno questi sono i danni questi sono i danni alle tasche degli italiani ok? Eh, il costo della frutta il costo della verdura è aumentato tantissimo il costo delle bollette è aumentato del 55% negli ultimissimi mesi questi sono i danni che sta provocando il governo 15-20 minuti di ritardo sono per dirti Ehi, renditi conto che questo non è un cataclisma, ok? Connetti i puntini. Se stai pagando la frutta e la verdura così tanto, eh, non è un caso e non stai venendo protetto. Allora, eh, io penso che um, tu devi leggere le dinamiche in due maniere: eh, le persone alla prima volta gli stai su cazzo e basta e non capiscono, alla seconda volta gli stai sul cazzo e cominciano a capire che c'è qualcosa di importante, alla terza volta gli stai sul cazzo e cominciano a capire che c'è ragione e La alla terza volta, forse gli stai ancora sul cazzo, ma considereranno di partecipare, magari non ai dei in autostrada, ma cominceranno a considerare di partecipare ai Fridays for Future o ad altri movimenti e la risposta, eh, state sbagliando il luogo e stai doversi andare in Parlamento, è un'ottima risposta, perché vuol dire che quella persona che ti dice questo, anche se nell'80% dei casi saranno persone che non faranno niente, ok? Eh, mm -hmm. perché così funziona l'opinione pubblica sta cominciando a connettere che il problema ambientale è colpa del governo ok? tu glielo stai facendo ammettere capisci? in questa maniera nonostante quello che professano forse non è la giusta strada per arrivare alle istituzioni anzi forse è la strada per farsi odiare e allontanare le persone dal tema sono curioso di sapere la vostra nei commenti quindi scrivete pure generalmente nei video tendo a non sbilanciarmi ma dal mio punto di vista ognuno può essere attivista in modo diverso e questa non è la strada giusta sicuramente tutti i paesi del mondo compreso il nostro devono fare qualcosa per combattere in modo concreto il cambiamento climatico e sono certo che la nostra generazione sarà quella che troverà una soluzione a questo problema perché non saremo i protagonisti della fine del nostro pianeta non permetteremo di essere l'ennesima generazione che fallisce e soprattutto non saremo l'ultima generazione di attivisti. <SILENZIO>